Credo che questa convivialità un po' ci mancava. Scusate la configurazione da aula di scuola, ma, ma era l'unico modo per rispettare le regole che sono imposte da questo momento. E questo libro porta eh, una, un punto di vista un po' inedito della provincia di Brescia, perché racconta eh, 60 generali nuovi perché? Perché in questi due anni. Finalmente si è riscoperto il territorio, si prende la macchina e la bicicletta per andare a visitare i posti vicini a noi e si riscoprono tante cose che magari avevamo dimenticato. Marisa e Roberto hanno sicuramente raggruppato in questo libro delle, dei bellissime, delle bellissime esperienze che poi vi racconteranno e, e, Anna, e cosa farà? Anna stimolerà questo, questo racconto e, e poi alla fine noi per quel poco che riusciremo a fare vi aiuteremo con un paio di illustrazioni dei nostri vini caratteristici per il di... Buonasera, <ride> a tutti io, sono qui per amicizia, per amicizia con Mara Stefano, per amicizia con Roberto e Marisa Marisa è una autori, uno dei due autori del libro, lei è tra i padri fondatori penso di questa associazione Brescia Story che raggruppa le turistiche bresciane e con Roberto eh, ha scritto questo, questo libro, Roberto è un giornalista un giornalista del Corriere della Sera qualche anno fa. Sfogliando il libro mi sono accorta di quanto poco io sapevo della provincia di Brescia. Io non sono nata qui ma sono venuta da 30 anni, però non sono nell'itinerario turistico classico. Quindi Anche con un linguaggio molto semplice, non è un libro infarcito di date, le date ci vogliono, ma. Eh, non, non, non è un libro, è un libro che predilige il racconto. Noi desideriamo che le persone che vengono sul nostro territorio, magari vengono a Sirmione a dormire, prestino non due giorni, una settimana, dieci giorni, perché c'è tante di quelle cose da vedere non che non vadano più via. <ride> io per esempio mi emoziono in certi luoghi, adesso eh, non lo dico perché sono a Sirmione, ma quando sono un di dedicatore mi emoziono ogni volta e ogni volta è diverso. Ed è bello ritornare nei luoghi che si crede di conoscere. I luoghi non bastano mai, le persone. Sono le persone che si scocciano prima o che credono di conoscere le cose. Quello che abbiamo cercato di mettere nei capitoli è lo spirito del luogo. E poi ognuno con la sua personalità, con suo, la, sua, la propria cultura, vedrà anche di più di quello che noi abbiamo cercato di far vedere. Di... questo Sisterebbe, è un comune: no? Sì, sì, che gli occhi di chi guarda sono sempre diversi. Eh, è un po' questo il, il gioco che, che noi proponiamo. Vacanze nel senso antico del termine. I romani quando dicevano, usavano la parola vacanza. Non volevo dire come c'era il mio papà che andava a San Medvedere. Ah, no. ah, stai fisicamente a San Medvedere. Med... Sempre bagno da Luigi, seconda fino al terzo ombretto a destra. Scego qua, faccio più, ma massimo vado a giocare a boccia. Ecco. Per i romani no, vacanza era qualcosa di, di magico, di atteso, ma non come lo pensiamo noi. Era un darsi da fare, un dedicarsi a qualcosa di creativo, di Quasi spirituale. C'è una crescita spirituale, qualcosa che abbiamo lasciato indietro tutto l'anno. E possiamo permetterci di seguire, potesse un viaggio, ma potesse anche leggere un libro o starsene eh, tra, le, tra le, la quiete della campagna. Ne eh. ah, prendiamo uno per eh, zona perché beh, sul lago di Gallo è già difficile, perché come fai a scegliere tra Sirmione e, e il Vittoriale? Eh. Sirmione è. è è un incanto, una, diciamo, ti va al cuore perché la villa romana di... Sì, come sono i titani quando c'è l'aria. Anche se tu non la vedi <ride> la villa, vedi dei ruderi in definitiva, eh, però solo il pensiero, quello che è stato, quello che è potuto essere, mm. i mosaici, le pareti dipinte e questa vista, un mozzafiato, è un'emozione un grandissima. Il Vittoriale è un luogo, come diceva lui, che non ti, non ti puoi stancare a visitarlo perché eh, c'è sempre qualcosa che vedi, perché lì più sai e più vedi. Eh, Vantruppia una volta nella vita bisogna fare un percorso delle miniere. Lì in una giornata puoi vedere tutta la storia del ferro dalla estrazione al forno fusorio ai magli, molto interessante. Direi Valcamonica è il primo sito Unesco d'Italia, nel eh, 1979, le rocce, eh, lì capelli ponti sono meravigliose, incisioni, con le incisioni, ma anche la storia delle montagne sacre. Parlando della, eh, sì, del lago di Diseo. Cosa sceglieremo sul lago di Seo? Le torriere sono un luogo, naturali... una riserva naturalistica molto bella, un altro luogo, super... beh, il Tour delle Isole. Il Tour delle Isole con il motoscafo è molto bello da fare. Il lago d'Idro c'è la Rocca Dampo. C'è anche una piccola navigazione. Anche se sì, sì, siamo stupiti di quanto diventasse grande il lago Didro percorrendolo con un'imbarcazione. la via bassa, dove li potremmo mandare nella bassa, si potrebbe fare un giro dei castelli del, dell'olio. Sulla riva destra, sulla riva sinistra del fiume, ci sono delle fortezze che si guardano perché eh, bisognava difendere e il fiume olio era un confine. La Francia Porta, cosa si, okay. si sceglie della Francia Porta, che lì è C'è una villa che era la villa di vedetti Michelangelo. In quella villa lì suonava e poteva stare, però era è che una lira. Io direi di lasciare posto sì, La nostra è una cantina sociale e, come tutte le cantine sociali, ehm, hanno una caratteristica diversa alle cantine che normalmente non conosciamo, che hanno, nel nostro caso, 230 famiglie che lavorano per questa cantina. Quindi sono 230 esperienze, che si assommano e che poi voi ritrovate nel nostro bicchiere. Poi, per considerate che il nostro bicchiere non è una di tutta mano. Perché? C'è una ragione fondamentale: noi dobbiamo, il nostro agricoltore, il nostro socio, sceglie grappolo per grappolo dove metterlo in una cassetta piuttosto che in un'altra. Poi, deve aspettare da ottobre a febbraio per vedere cosa viene fuori. Noi abbiamo questa possibilità di mettere in un bicchiere 12 mesi di lavoro che non è proprio banale. Allora, il primo vino che facciamo assaggiare si chiama la casetta. La casetta è caratteristico della nostra cantina perché? Perché è un vino che deriva da un speciale eh, processo produttivo che si chiama il ripasso. Il secondo vino invece è degliago ed è un vino che anche qui raccoglie tutta l'esperienza della Val Abbiamo fatto un azzardo quando nel 2018 dalla Val siamo arrivati in Milano. Un azzardo perché non è ma come? Vai in casa di coloro che tutto il mondo riconosce come gli ottimi produttori di vini bianchi. E noi abbiamo detto apposta, perché visto che sono ottimi produttori di bianchi, noi non andiamo assolutamente al sovrapporto, ci andiamo a integrare nella nostra produzione degli indiani infatti, in più. Chi viene qua si aspetta di avere Tutta l'emozione di andare al Signore, di guardare il Signore dal punto di vista del turista consapevole, ma anche vuole godere dell'indiana. E allora, ho detto, ma proviamoci. Quindi chi viene qua viene intanto perché c'è ricerca di eccellenza e noi in qualche modo cerchiamo di dare anche il nostro contributo. Ma è merito di chi è investito in questo territorio se il turista viene qui e continua a frequentare. Per cui bisogna essere rispettosi di coloro che hanno speso la loro vita qua perché se abbiamo quello che abbiamo oggi qui a Simone è per merito di coloro che hanno investito una vita e continuano a farlo. Sperate come queste ci permettano di sentire dei, eh, delle esperienze che per noi erano nuove e quindi vi ringraziamo. Dall'altra parte farvi in piccolo parte, un'altra 40 etichette, e questa stasera abbiamo scelto veramente due vini molto caratteristici produzione come tanti altri e se verrete nelle prossime serate le illustrazioni si svilupperanno sono di più sui vini ma anche più importanti, il pinto di vino ci saranno anche gli amaroni, perché? Perché lì poi ci sarà un ponte naturale tra l'arte, le emozioni, l'arte visiva, l'espressione e il vino è un po' come vedere un monumento con una guida e asciagare il vino con una guida sì, sì. Sì. il mio va raccontato